Allora, eccoci qua, buongiorno. Ehm, per iniziare, eh, devo dirvi che abbiamo leggermente modificato rispetto ai nostri piani, eh, diciamo così, la sequenza degli argomenti, anticipandone e spostandone alcuni, in modo che questa settimana, che è un po' una settimana un po' monca, so tra questa e la prossima sono più quasi giorni di festa che quelli di, di lezione, perché cadono giusti, Um, abbiamo pensato di usarla come settimana diciamo così di consolidamento quindi tra oggi, domani e lunedì prossimo perché come sapete mer questo mercoledì perderemo la il laboratorio e il primo maggio che è un martedì perderemo le tre ore mh? Um, andiamo a recuperare degli argomenti che ci servono ma che erano meno importanti, diciamo o di meno difficili che sono quelli della gestione delle date che, eh, ehm, con cui avete cominciato a scontrarvi nel laboratorio scorso, eh, quindi vediamo di darvi una soluzione operativa e eh, la, la, la gestione delle connessioni in, in SQL, che in alcuni esercizi eh, creava qualche problema. E poi le altre due ore, cioè quella di, la prima ora di domani e l'ora di lunedì prossimo, eh, le useremo per risolvere due laboratori che ci sono sembrati un pochino più critici no? almeno percepiti come critici da parte vostra eh, domani faremo il laboratorio 6 della volta scorsa su cui molti si sono un po' eh, dannati d'anima e lunedì prossimo faremo il laboratorio 4 come es esempio di applicazione delle tecniche di mapping tra database e, e, e oggetti perché effettivamente è quello in cui è l'unico caso in cui avevamo delle tabelle un po', tre tabelle un po' complesse, un po' collegate, con relazioni molti e molti, quindi eh, lo usiamo non che, che quell'esercizio fosse difficile, ma semplicemente per illustrare un po' meglio cose, come rappresentare i dati. Questo solo per dire. Poi do, dalla, dalla settimana successiva partiremo con gli ultimi due argomenti, che sono i grafi e le simulazioni. Okay. Ehm, partiamo con questa chiacchierata da lunedì mattina, quindi tranquilla, su ehm, date e ore. Quindi, appunto, chi ha provato a fare il laboratorio della, della settimana scorsa si è trovato di fronte a una cosa relativamente semplice, del tipo devo capire in quale giorno avviene un certo evento. No? Eh, io ricordo varianti dello stesso dataset del data in cui chiedevo di calcolare che ne la temperatura del giorno primo o del giorno dopo. Cose semplici concettualmente, ma quando uno poi ha a che fare diciamo, in Java o in SQL con delle date, salta fuori casini, perché in realtà eh, la gestione del tempo è una delle cose più complicate hm, da far fare una macchina, eh, non difficili, ma semplicemente complicate, articolate, incasinate. No? Eh, uno perché noi siamo malati, noi come umani abbiamo una gestione del tempo che se ci pensate è profondamente malata, cioè noi dividiamo eh, ma in parte è colpa nostra, in parte no, nel senso che il fatto che la durata dell'anno solare sia 365 giorni è un pezzettino, eh, questo <ride> non l'abbiamo deciso noi, no? eh, però tutto il resto sì. Eh, il fatto che i mesi siano, va bene, sono 12 ma sono tutti di, di durata diversa, eh, ci sono gli anni bisestili, ci sono i secondi, -second, i secondi bisestili, sapete che ogni tanto aggiungono un secondo. No? alla mezzanotte di qualche giorno, quindi ci sarà un giorno in cui c'è la 23.59.59. 59, 59, poi anziché passare a 0, si passa alla 23.59.60 per un secondo e poi si passa. Quindi c'è un giorno in cui in un minuto ci sono 61 secondi anziché 60. Ehm, ci sono i fusi orari, c'è l'ora legale che tutti noi odiamo, eh, la stessa data si può scrivere in modo diverso Immaginate, ricordiamoci sempre la confusione tra le date diciamo così all'europea e all'americana in cui c'è giorno barra mese barra anno oppure mese barra giorno barra anno oppure alla cinese dove c'è anno, mese, giorno no? e, e quindi semplicemente vedere una data del tipo 1 eh, che non so oggi cosa è, il 23-18 no, 21-4-18 eh, a seconda di come la interpreti <ride> può voler dire date effettivamente diverse no? E poi abbiamo effettivamente, nella nozione di tempo, tante cose diverse che possiamo voler rappresentare. Quindi istanti di tempo, intervalli di tempo, durate, date ricorrenti, eccetera, che tutte, diciamo, tutti concetti diversi che poi collidono in qualche modo. Allora, eh, ovviamente tutte queste cose eh, a livello di linguaggio di programmazione vanno gestite da qualche libreria. Eh? E Qui ci sono solamente alcuni spunti su quanto è complicata la gestione del tempo. Questo sito qua ci dà alcune... Cose che, ehm, che noi pensiamo che possano essere giuste, alcune, o che, che possono essere diciamo, possibili errori di programmazione, che sono in realtà ehm, errati, no? eh, sul fatto che tutti, tutte, tutti i giorni hanno 24 ore, che non è vero, perché a volte hanno un pochino di più, a volte salta un'ora, dipende se, se state attraversando un fuso orario oppure no una settimana finisce e finisce nello stesso mese, che non è vero, ci sono alcune cose ovvie ma ci sono molte cose che dici ma com'è possibile, tutte queste sono false, quindi se vi sembra normale, che, cioè, se vi sembra mh, ragionevole qual qualcuno di questa affermazione sappiate che eh, non lo è e ci sono dei casi particolari in cui non lo è. E, mh, se dire, ci, sono un sito, ci sono siti apposta, mh, tra l'altro vi spiegano anche eh, bene perché alcune cose non sono così. No? Quindi se volete farvi del male, potete andare a leggere queste cose e dire quanto è complicato. Eh, ma vediamo, proviamo a dare un approccio un pochino più costruttivo. Cioè, cosa, quando diciamo, vogliamo rappresentare data e ora, o tempo, informazioni temporali, cosa in realtà vogliamo rappresentare? Beh, dipende. La cosa più semplice è la rappresentazione di un istante di tempo. Cioè, adesso, l'istante esatto in cui si è atterrati sulla Luna. Allora, quelli sono istanti di tempo che noi possiamo rappresentare tramite, ad esempio, anno, mese, giorno, ora, minuto, secondo, e se serve frazioni di secondo. Questo è un punto esatto sulla linea del tempo. Questa è la rappresentazione più semplice. Oppure possiamo voler rappresentare delle date senza l'informazione dell'ora. Oggi. Oggi è il 24... no, quant'è? 23 aprile, punto. Non c'è un'ora associata. Okay? Eh, il giorno del mio compleanno, la data di nascita è una data, non ha un'ora associata. Quindi ci possono essere delle rappresentazioni parziali, cioè oggi non è un istante di tempo, è un intero giorno che ha una sua durata, che raccoglie tutte le possibili ore di quel giorno, in realtà non ce ne frega niente dell'ora, perché vogliamo solamente parlare della data. Oppure solamente dell'orario senza la data. Cioè il negozio è aperto dalle 9.17. Questa informazione qua la vogliamo dare come orario sganciata dalla data. Oppure date senza ora ma senza neanche l'anno. Qual è la data del tuo anniversario? Natale capita il 25 dicembre. Non c'è né un'ora né un anno. Quindi è importante per noi umani avere anche delle rappresentazioni parziali delle date, in cui io dico guarda che io ti do mese e giorno ma non ti do l'anno, non perché non lo so, eh, ma perché non, non è rilevante, non mi serve. E attenzione che molte librerie quando tu non gli dai un dato lo mettono a zero. Allora è diverso dire 23 aprile oppure 23 aprile a zero minuti e zero secondi, perché quella è la mezzanotte del 23 aprile che è un istante di tempo che è diverso dal concetto di giorno 23 aprile ci sono concetti diversi che se cerchiamo poi di rappresentarli come dati ehm, si, si incasinano e poi ci sono tutti gli intervalli un intervallo di tempo eh? ci vediamo tra tre giorni tra tre giorni applicato in questo momento da oggi però racconto questo lavoro dura eh, sei ore quali, quante, non lo so dipende da quando comincio Mm? Oppure c'è tutto il problema delle date relative, no? tipico la fattura da pagare entro la fine del mese prossimo. Eh, se sono un giorno, oggi calcolare qual è l'ultimo gio, giorno lavorativo alla fine del mese prossimo si fa. Eh? Per carità, oggi è il 23 aprile, sarà il, probabilmente il 31 maggio se non è festa, se no sarà il 30 o il 29. Adesso non ho so, non sotto so, mano il calendario di, di maggio. Però, provate a farlo fare un programma. Eh, allora, proviamo a avvicinarci a una possibile soluzione. Eh, questi sono le, i casi d'uso, cioè i requisiti no? che noi abbiamo bisogno di trattare nelle nostre applicazioni. Questo ci permette già subito di dividere in due grosse categorie i modi per misurare il tempo che chiameremo tempo macchina o tempo umano. Il tempo macchina è un, è quello facile, è, eh, un numero progressivo crescente. Cioè quando noi disegniamo alla lavagna su un foglio di carta la linea del tempo è una freccia che va sempre da sinistra verso destra e il tempo scorre su questa linea del tempo sempre alla stessa velocità. Come si misura il tempo macchina? Beh, semplicemente si fissa un punto di riferimento uno zero arbitrario e si decide l'unità di misura secondi, millisecondi, microsecondi, quello che vogliamo e a quel punto il tempo diventa un numero intero, positivo o negativo che è la distanza in millisecondi, nanosecondi, quello che abbiamo deciso, rispetto al punto di partenza allo zero arbitrario. Internamente i computer rappresentano così il tempo come un numero intero che si incrementa a una certa rapidità e il cui 0 ehm, rappresenta un certo istante di tempo. Quindi diciamo che questo tempo macchina tende a rappresentare facilmente gli istanti di tempo, no? L'altra quantità non tanto. Ehm, se però decidiamo che il punto di partenza del tempo non è più un punto fisso, ma può diventare un punto variabile, allora questa rappresentazione di tempo macchina può ehm, essere usata anche per rappresentare degli intervalli di tempo. No? un po' come abbiamo fatto, se vi ricordate, la volta scorsa per misurare la durata della chiamata ricorsiva è stato il tempo, un certo istante di tempo, quello è diventato il nostro riferimento e poi facendo le differenze per quello ci siamo trovati degli intervalli di tempo poi invece c'è tutta la gestione umana del tempo che non possiamo ignorare perché i nostri programmi devono far conto, fare i conti con come i loro utenti, no? cioè noi, usano e rappresentano il tempo e allora in questo caso è necessario che le nostre librerie riescano a rappresentare tutte le complessità, giorno, mese, anno, eh, il calendario, eccetera, eccetera. No? Tutte le, le stranezze che abbiamo citato prima. E quindi in qualche modo ci dovranno essere degli oggetti che sono in grado di gestire questa parte. E gestire cosa vuol dire gestire le date? Beh, essenzialmente ci sono alcune operazioni di base. Le prime due sono eh, l'input-output, cioè ho una data scritta sotto forma di stringa, acquisita sotto forma di testo e voglio capire qual è questa data, data, ora, insomma. Quindi il parsing è estrarre da un testo, da una stringa, un oggetto, l'oggetto delle classi più opportune. Il contrario è la formattazione, dato un oggetto lo voglio stampare, in che formato lo voglio stampare? Voglio scrivere 23-4-18 oppure scrivere per lungo 23 aprile 2018, con aprile in parole. Eh, queste sono formattazioni diverse della stessa data. Quindi nella nostra libreria vorrei che mi fornisse almeno queste due cose. Oppure creare un oggetto data o d'ora, conoscendo magari giorno, mese, anno, oppure ore, minuti, secondi. Conoscendo le sue componenti, le assemblo in un oggetto eh, di tipo data. E questo vorrei che fosse un'operazione elementare, nativa, cioè non voglio prendere anno, mese, giorno, concatenarli in una stringa e poi fare il parsing della stringa, no? Non facciamoci del male. Se noi abbiamo i valori i numerici, gli interi che rappresentano anno, mese, giorno, costruiamo un oggetto usando questi. Ehm, o viceversa, estrarre alcuni componenti di una data o di un tempo dall'oggetto, quindi ho un oggetto che rappresenta oggi, voglio sapere qual è il mese, qual è il giorno della settimana con una chiamata già direttamente in modo numerico. E poi c'è tutta l'aritmetica delle date, che sono essenzialmente somme e differenze. Tra tre giorni che giorno sarà? Che differenza c'è tra queste due date? E cose di questo genere. Chi viene prima tra queste due date, maggiore e minore? Queste sono le operazioni fondamentali, che adesso cercheremo di capire nelle varie librerie come, come si, si usano allora per fortuna un pochino di ordine ce l'abbiamo nel senso che almeno a livello planetario sono stati definiti degli standard per la rappresentazione del tempo degli istanti di tempo eh, tipicamente il cosiddetto tempo, una volta si chiamava l'ora di, di Greenwich no? cioè un, un, un, un uh, fuso orario di riferimento rispetto al quale gli altri orari si possono calcolare quindi è stato definito questo UTC, ehm, Coordinate Universal Time, che è l'ora ufficiale del pianeta. Tutti gli altri orologi si devono in qualche modo coordinare e riferire a questo orologio centrale. Allora noi come software molto spesso se vogliamo ignorare i fusi orari usiamo come riferimento questo qui. Se invece vogliamo lavorare l'ora locale, eh, beh, lavoreremo con l'ora che, che abbiamo qua. Cioè, per fare un esempio, se io faccio un'applicazione, immagino un sito web in Italia, pensato solo per italiani, vabbè, allora l'orario, tutto il sito no, lavorerà lavorando con l'ora italiana. Se però faccio qualche cosa di multinazionale, di internazionale, per cui chi si collegherà al sito proverrà da, dalle zone più diverse, eh, allora eh, un, un, un americano un statunitense che si alza alle 4 del al mattino per vedere il mio sito e vede che l'ora fornita dal sito sono le 10, come è qua dice, c'è qualcosa che non va allora in quel caso quando il sistema deve gestire più fusi orari contemporaneamente la cosa migliore è lavorare nel fuso orario di base e poi fare le conversioni le somme, mm? avanti e indietro quindi già, dovremo già decidere se lavorare in tempo coordinato oppure in tempo locale um, Dopodiché le varie time zone, quei vari fusionari, sono sempre spessi tramite un offset positivo o negativo rispetto all'UTC e questo offset tra l'altro è variabile, no? perché a seconda che ci siamo nell'ora legale o nell'ora solare, eh, la distanza dell'ora dell italiana dall'UTC è più 1 oppure più 2. Eh? L'UTC non prende mai l'ora legale ovviamente, è un riferimento neutro, mentre l'ora di Greenwich, cioè di Londra, assume l'ora legale in certe settimane, e eh, l'ora ufficiale, diciamo, l'UTC no, no, non è neutra rispetto a queste cose. E, e quindi noi abbiamo diviso il pianeta in una serie di fusi orari che a noi sembrano, sembra una cosa semplice, in realtà non lo è, in realtà anche qui dentro ci sono milioni di stranezze, ad esempio non so se lo sapevate, ci sono degli stati che hanno come fuso orario la mezz'ora non più 6 più 7 ma più 5 e mezzo tutta l'India sono un miliardino di persone eh, ha un fuso orario più 9 e mezzo se non sbaglio eh, qui dentro mi serve una parte dell'Australia se non ricordo male è un 8 e tre quarti come sfasamento rispetto all'UTC quindi immaginatela poi è bella la parte qua sulla Russia perché da un fuso orario a quello vicino scattano due ore per semplicità hanno deciso di saltarli no? quindi c'è cioè più 3 più 5 più 7 più 9 ovviamente gli stati confinanti non ne può fregare di meno e quindi hai un'ora e mezzo che si infila cioè, ci sono, se vi studiate questa cartina ci sono delle belle ehm, così come questa parte grigia che in realtà è la stessa ora è il mediano opposto a Greenwich quindi siamo 12 ore indietro o avanti? e dipende e quindi nello stesso fuso orario ci sono alcune zone che hanno, a differenza di questa riga nera che è la linea di cambio data che hanno la stessa ora ma giorno diverso è lo stesso tempo che ora sono, sono le tre del pomeriggio di, di che giorno? Il 23? Io dico io e il 24 dice lui no? eh, solo perché abbiamo attraversato una linea è un casino, pazienza era peggio prima eh? questa qua, è solo di interesse puramente storico questa è una tabella degli orari di alcune città statunitensi fornite dal, eh, da chi organizzava essenzialmente i trasporti ferroviari ogni città aveva la sua ora eh? per cui quando quando c'era mezzogiorno, queste sono le ore in cui era mezzogiorno a Washington non ad Washington, se tu guardi Boston che è poco sopra, come... come dove è finita Boston? beh, ci, vediamo qua, a Chicago erano le 11.18 e 18 non 11.00 eh? eh, a Boston erano le, le 12.24 tra l'altro erano orari convenzionali eh? e nella stessa città se c'erano più compagnie ferroviarie spesso avevano orari diversi perché magari si sincronizzavano il movimento dei propri treni con l'orario della città dove c'era la sede centrale. Quindi anche solo prendere la coincidenza di un treno significava avere come minimo un diploma ecco, per poter fare questi calcoli. Perché si poteva? Perché non c'era il telefono, e quindi non c'era la necessità di avere un tempo sincronizzato, cioè l'unico modo di confrontare due tempi era viaggiare da un'altra parte e confrontare l'orologio, con la precisione che avevano gli orologi dell'epoca. Poi quando ovviamente si è cominciati a integrare i sistemi, telegrafo, telefono, eccetera, è montata sempre di più la necessità di coordinare un tempo unico in cui se sono le 10, comincia la lezione delle 10, siamo più o meno tutti d'accordo. Io posso decidere di dormire mezz'ora in più, ma so che la lezione iniziava in quell'istante. E quindi agganciata alla misura del tempo, ufficializzata in UTC più fusi orari, c'è anche una rappresentazione del tempo che è stata ufficializzata da questo standard ISO 8601 che in realtà fornisce una serie di formati leciti, legali, eh, con cui rappresentare eh, date ora, che non sono quelli, eh, come dire, naturali, quelli che usiamo noi normalmente per scrivere le date a mano, però sono validi, diciamo così, universalmente e quindi sono quelli che almeno a livello informatico dovremmo cercare di usare. E il formato della data legale è l'unico logico, Anno, trattino mese, trattino giorno. Poi loro hanno deciso per il trattino, potrebbe non piacerci, ci fa lo stesso. Però anno, mese, giorno. Se ci pensate è come migliaia, centinaia, decine. Cioè vengono prima i numeri di peso maggiore. Se voi scrivete tutte le date così, avete un milione di vantaggi. Se non altro il fatto che vi vengono fuori in ordine, quando voi le, le stampate. L'ordine alfabetico coincide con l'ordine numerico, l'ordine di data. Eh, vedo gente che ha delle cartelle di file, con i file che in cui è versione del 23 aprile del 1 maggio eccetera, ci vogliono 5 minuti ogni volta per capire qual è l'ultima se usiamo questo formato invece no, vengono tutte belle ordinate e a una data possiamo agganciare un'ora se ci serve con separatore T, T per tempo ora, minuti, secondi e fuso orario eh, sfasamento rispetto all'UTC poi volendo si possono sopprimere se Vogliamo, si possono sopprimere i separatori. Ah, maggio è 0,5, non è 5, mh? perché il mese ha due caratteri, sempre. E cose di questo genere. La settimana 21 dell'anno 2017, il settimo giorno della settimana 21 del 2017. Eh, poi posso rappresentare una data senza un anno semplicemente mettendo un trattino al posto dell'anno. Qui c'è una serie di rappresentazioni standard che ci permettono, almeno a livello di stringa, no, di rappresentazione testuale, di descrivere tutti i requisiti che abbiamo dato prima eh, adesso la norma ISO non è interamente leggibile cioè nel senso che essendo le norme, l'ISO vive vendendo norme quindi se la volete leggere dovete comprarla completa eh, se no in Wikipedia c'è un riassunto che ci serve, ma rimaniamo sempre molto focalizzati su questo, questo per noi è l'unico modo sano di scrivere le date Ok, okay. Eh, in Java in Java come hanno recepito tutte queste cose? Malissimo. Malissimo. E ve ne siete accorti quando se avete provato a usarli. Nel senso che eh, in tutte le versioni di Java, fino alla 7 compresa, per gestire le date a livello di libreria standard esistevano due oggetti. Un oggetto che si chiama java.util.date che è stato introdotto subito nella versione 1.0 di Java era un oggetto troppo semplice per quello che fa, e il 90% dei suoi metodi, nella versione già 1.1, subito dopo, sono stati deprecati. Ha detto, eh, ma non usateli. No, infatti, Eclipse, se ci provate a usarlo, vi dà una serie di warning. Eh, passati forse 15-20 anni, ancora oggi è forse l'oggetto più usato per rappresentare le date. Eh? Cosa è successo poi? Che eh, si sono accorti tutti che faceva schifo, allora l'IBM è andata da Sun, che all'epoca era diciamo, l'azienda che stava gestendo, inventando Java, e ha detto, ma senti, ma io per i miei scopi interni mi sono fatto degli altri oggetti che sono un po' più furbi di date, te li regalo, no? ti do la licenza di usarlo. E quindi c'è questo sorgente di, della classe calendar che è stata donata da IBM a Sun e se date eh, non andava bene perché era troppo semplice, calendar fa schifo perché è troppo complicato, no? perché di fatto loro volevano provare a far tutto, provare a gestire tutti i possibili calendari, compreso quello eh, a o cose simili, e quindi in un unico oggetto poter essere... Ad esempio la classe calendar non ha predefinito il concetto di mese o di anno, perché dice ma questo dipende dal tipo di calendario che una determinata cultura vuole avere, no? e quindi vi obbliga a fare i giri strani eh, per poter fare le cose normali. Ma la cosa più bella ancora è che le, i metodi offerti dalla classe calendar non erano completi e quindi per fare certi tipi di operazione serviva ancora l'oggetto date. Cioè l'oggetto calendar non, restitui, non rimpiazza l'oggetto date, ma devono esserci entrambi. E quindi si passa a metà del tempo passare avanti e indietro tra un oggetto che fa schifo e un altro che fa schifo uguale, ma nessuno dei due può essere dimenticato. Ma perché fanno schifo? Ah, eh, scusate. Invece da Java 8 in avanti, abbiamo un'altra libreria che cercheremo di imparare oggi che sta in un package che si chiama java.time non più java.util che eh, in realtà è stata la standardizzazione di una libreria precedente che c'era già perché non è che i programmatori sono stati per 15 anni a imprecare contro date e calendar si sono dati da fare e hanno inventato le soluzioni alternative che erano librerie te di terza parte essenzialmente poi a un certo punto è stata incorporata nella libreria standard da Java 8 in avanti a questo ci dedicheremo po' di tempo. Allora, dicevo, cerchiamo di capire perché fanno schifo queste cose. Allora, cos'è l'oggetto date? L'oggetto date altro non è che un numero intero. Cioè dentro date c'è solo un numero intero, un long, che è un tempo macchina, che rappresenta il numero di millisecondi, millisecondi, quindi il micro, dimentichiamocelo, eh, dal 1 gennaio 1970. È un istante di tempo. L'oggetto si chiama date, ma rappresenta un istante. Un istante che è composto da data e ora, perché se sono millisecondi, sono millisecondi. Quindi è pensato per lavorare in tempo UTC, ma l'UTC semplificato, che non tiene conto dei secondi bisestili, dei secondi aggiuntivi, per cui a volte se, se misura il tempo a cavallo di un secondo lo sbaglia. Ehm... Um, allora, già il fatto che rappresenta un istante di tempo vuol già dire che il concetto di data lui non ce l'ha. Lui non può distinguere 23 aprile dalla mezzanotte del 23 aprile. Perché l'unico modo che ha è rappresentare un rappresentare l'istante del 23 aprile al 00000. Ehm, perché semplicemente hanno scelto solamente di misurare il tempo macchina. Ehm, ha solo due costruttori che sono sopravvissuti a, alla fine alla cancellazione dei metodi della java 1.1, date che ti alloca un oggetto al tempo attuale, all'istante tempo attuale, attenzione che è UTC dicevamo, quindi se io sono qua in Italia l'ora che, che date mi tira fuori non è l'ora italiana ma è l'ora di, di Greenwich, quindi sarà due ore indietro rispetto a oggi, poi dopo quando lo stampo ovviamente lui farà la conversione inversa ma devo ricordarmi che si lavora sempre in ora coordinate e non mai in ora locale oppure eh, posso al costruttore passare un long che già rappresenta questo numero di, di millisecondi, se, se già ce l'avessi mm. eh, sempre si chiama date ma ha date time dentro ricordiamocelo sempre e poi ci sono, sono rimasti solamente questi metodi qua non deprecati cioè ancora validi after, before, che sono dei comparatori, maggiore o minore. Poi ho dei metodi che sono ridicoli perché si chiamano getTime e setTime, in realtà fanno il get e il set dello stesso numero intero che prima si chiamava date. Quindi se voglio sapere il numero, il valore in millisecondi rappresentato dall'oggetto date devo fare getTime. Ma non è che il getTime mi dà solo l'ora, mi dà tutto, data e ora, mi dà tutto quel lì vedete che c'è una confusione incredibile se uno legge i metodi spe spera di capire cosa fa leggendo il signature dei metodi non lo può fare setTime è imposta un, un oggetto a un valore time che è come costruire uno no, passando un parametro che qua invece era chiamato date è lo stesso parametro poi c'è toString che lo converte in un formato così che non piace a nessuno un po', un po abbreviato, un po' no e basta questi sono gli miei metodi di date. Infatti, se uno vuole formattare, vuole stampare delle date, non usa praticamente mai, vabbè, in debug faccio cosa voglio, ma in un'applicazione non voglio mai vedere delle date fatte in questo modo. Eh? Tra l'altro, in inglese, punto. Mm? Eh, ma allora dovrò usare eh, un altro oggetto ausiliario, che si chiama, ad esempio, dateFormat, di cui però non voglio entrare troppo nel dettaglio, che essenzialmente questo date format ha questi due metodi, parse e format che permettono di dire guarda tu hai una stringa che contiene una data, questa data è formattata in questo modo, leggila e costruisci l'oggetto date. Oppure viceversa, questo è il parse. Quindi è il date formatter che parsifica una stringa e la converte in una data. Oppure un oggetto data che viene formattato e viene convertito in una stringa. Da questo date format. Uh, e guai, qui ci sono alcuni esempi di uh, usi di questo oggetto date format eh, in cui posso impostare il formato lu breve, lungo full, long, medium, short oppure anche cambiare la lingua in cui è scritto eccetera eccetera no? ma come dicevo non, eh, non voglio perdere troppo tempo su questo perché preferisco concentrarmi sul java 8 Oppure se non mi piace nessuno di questi formati ne posso definire uno mio usando una classe Simple Date Format e spassandogli il formato che voglio io. Ad esempio questo, che è quello standard. Usando dei placeholder, dei caratteri che dicono qui voglio il mese, qui voglio il numero del giorno del mese, qui voglio il giorno della settimana, la settimana nell'anno, eccetera, eccetera. Tutte queste letterine mi danno i vari pezzettini eh? e posso comporre il formato che voglio io. Ok. Vabbè, ci sono degli esempi di come si compongono queste cose. E lo stesso date formatter fa la stessa cosa in lettura. Quindi io dico, guarda, l'utente avrà scritto la data in questo modo, quindi prendi questa stringa, così sai esattamente se viene il giorno prima del mese oppure il mese prima del giorno, la leggi e costruisci un oggetto di tipo date. Va bene. Ehm, e poi abbiamo l'altra classe calendar è in grado di fare il resto perché abbiamo visto che date eh, posso leggere scrivere, convertire un long e basta, quindi se voglio sapere oggi che giorno della settimana è con l'oggetto date non posso o meglio potrei nel modo più malato possibile, cioè convertirlo in stringa dove ho il, eh, il giorno della settimana day name in week o day number of week lo faccio convertire in una stringa e poi vado a leggere quella stringa L'unico modo che ho usando l'oggetto date, passare una stringa e rileggermi la stringa. No? E idem se voglio comporre, creare una nuova data di oggi, sapendo, o di tra una settimana, il 30 aprile, eh, non posso, non ho un costruttore a cui posso passare anno, mese e giorno. Allora posso costruire come stringa e parsificarla, però capite che così vai a, eh, a rischiare molto facilmente di compiere degli errori. Per fare, fare operazioni in cui sia esplicita la nozione del tempo, quindi ora, mese, giorno, anno eccetera, devo usare, dovevo usare, la classe calendar. La classe calendar anche lei in realtà non è altro che un long che rappresenta i millisecondi secondi dal 1 gennaio 1970, sempre, uguale in realtà la classe calendar dentro contiene un numero long che è lo stesso numero che contiene la classe date ciò che cambia sono i metodi che posso usare su un oggetto piuttosto che sull'altro hm? non sono stati capaci a fare un oggetto unico che avesse tutto, no um, la classe calendar in realtà è una famiglia di classi possibili ciascuna delle quali conosce un sistema di calendario diverso per avere il sistema di calendario diciamo così, una, una data impostata sul sistema di calendario nostro attuale possiamo chiamare metodo getInstance, quindi non facciamo mai new calendar, è già questa è una simmetria che mentre data faccio new, nel calendar invece devo avere un getInstance, e mi dà un calendar, oh, il calendar è di nuovo un nome sbagliato, eh? come date era sbagliato perché la data è ora, calendar non è un calendario, è di nuovo un istante di tempo, solo che si chiama calendar. Mi dà un nuovo calendar che eh, rappresenta l'istante di tempo attuale, adesso. E poi, se voglio, posso impostare un valore di tempo diverso passandogli un oggetto date. Quindi io a calendar non posso dire imposta un numero partando, partendo... Se io avessi il numero long, in millisecondi, il numero intero in millisecondi, calendar non lo accetta. Devo costruire un date, da partire da quel in millisecondi, e poi fare un set time passandogli l'oggetto date. Okay? Capite perché poi ci incasiniamo il codice. Um, SetTime accetta un oggetto date, un oggetto time non esiste. Oppure c'è un metodo più furbo del calendario che ti permette di settare uno specifico campo. Quindi calendar.set tra parentesi mese, virgola 4. Poi calendar.set anno, virgola 2018. Calendar.set giorno, virgola 23. E questo field è una di queste costanti che sono definite all'interno della classe calendar, quindi calendar.month, calendar 1, e così via. Tutti i campi che non ha impostato, non è che li ignora, li imposta lui, per cui se io voglio rappresentare 25 dicembre, che è Natale, solamente come data, quindi imposterò il mese, imposterò il giorno, e l'anno mi viene al 1970 in automatico, perché calendar non può fare altro che impostare solamente in una certa data quindi ehm, ci sono dei default per ciascuno di questi campi se non, non li impostiamo tutti poi vabbè ci sono una serie di setter in cui posso passare anno, mese, giorno posso passare anno, mese, giorno ore, minuti, ore, minuti, secondi eccetera eccetera tutti gli altri campi, non sono, i campi che non imposto non sono messi a zero non sono ignorati ma sono messi a zero Dopodiché, per fare il parsing, la formattazione delle date, quindi leggere o scrivere da stringhe, calendar non ha nessun metodo. Quindi se voglio leggere da, da, da file, leggere da testo, leggere dalla stringa, io devo prendere dalla stringa col date format che abbiamo visto prima, o creo un date, e poi da questo date imposto un calendar. Perché voglio magari sapere il mese, e, e il metodo per ottenere il mese ce l'ha solamente calendar o impostare il mese. E viceversa, se voglio stampare un oggetto calendar, prima devo convertirlo in date, con getTime, non getDate perché non esiste, e poi questo faccio format. Un giro abbastanza antipatico. Viceversa però è possibile fare un pochino di aritmetica con gli oggetti calendar, tipo aggiungere tre mesi, due settimane, meno tre giorni, con questo metodo add, perché poi lavora sul singolo campo, e poco altro. Quindi questo è ciò che si poteva fare con gli oggetti che cerchiamo di non usare più perché ogni volta che li usiamo è un casino. Invece da Java 8 in avanti, da Java 8 in avanti abbiamo un modo completamente diverso di gestire le date, in cui, in cui cioè, un modo molto più confortevole in cui cercheremo di rimanere sempre. Okay? Ma qui ci sono due link se volete eh, approfondirlo. Eh, essenzialmente ciò che hanno voluto fare con questo nuova package è stato di avere dei metodi molto chiari. Uh, con un comportamento ben definito e non, diciamo così uh, se non ti passo un parametro lo metti a zero oppure se ti manca, se ti faccio il get di una cosa che non ti ho fornito mi metti un valore che ti piace a te e non null o cose del genere quindi i metodi, diciamo, più definiti tutti gli oggetti di queste classi sono oggetti immutabili come le stringhe cioè una volta che l'ho creato, quello è non può essere cambiato, non ho nessun metodo per cambiare il valore di un oggetto tutti i metodi che modificherebbero una data in realtà costruiscono un altro oggetto modificato ok? e questo chiaramente semplifica perché a quel punto ho oggetti diversi che, a cui vedete qua non posso modificare un anno ma dato un oggetto aggiunge un anno e mi restituisce un oggetto diverso che ha quell'anno in più quindi si lavora con oggetti immutabili come si lavorerebbe con le stringhe e quindi non ci sono praticamente quasi dei costruttori no? è una libreria in cui non ci sono praticamente costruttori per questi oggetti che adesso vediamo quali sono ma ci sono dei metodi che li costruiscono dei metodi cosiddetti di factory che si chiamano of, oppure from, oppure with e, of costruisce un oggetto mettendo insieme i pezzi di base, ad esempio già, o anno, mese, giorno, crea una data, from un oggetto, costruisce un oggetto a partire da un altro, quindi una data a partire da un tempo, di genere, e with costruisce un oggetto modificandone uno esistente dello stesso tipo, come concetto generale. Però vabbè, sono una serie di metodi, anche lunghi, che però hanno tutti lo stesso nome, una nomenclatura ben ordinata. Il, il, questa scelta di usare questi metodi è, è, aiuta anche a costruire delle concatenazioni di operazioni. Quindi io posso scrivere delle cose del tipo oggi, with temporal adjuster less than a month, quindi la with modifica una cosa esistente, modificala fornendomi l'ultimo giorno di questo mese e a questo tolgo due. Quindi posso creare delle concatenazioni... Un'operazione punto un'altra, punto un'altra, perché so che ogni metodo restituisce un oggetto nuovo a cui posso eventualmente applicare altre operazioni. Eh ehm, in questa Java.time sono definiti questi oggetti qua. Eastern, local date localDate, localDateTime, localTime, eccetera, eccetera. Ehm, poi entriamo nei più interessanti. Quello che ci interessa vedere sono queste caselle di spunta che rappresentano quali sono i campi temporali che sono gestiti da quell'oggetto. Anno, eh, mese, giorno, ore, minuti, secondi, fuso orario. Ok? Quindi se io voglio rappresentare solamente una data, ho un oggetto che mi rappresenta anno, mese, giorno e basta. Se voglio rappresentare una data con anche l'ora, ho un oggetto che mi rappresenta anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi. E quindi uso un oggetto diverso. Quindi non sono obbligato a mettere i secondi, i minuti, i secondi a 0,00 se non li voglio rappresentare. Ho un oggetto diverso che sa che i secondi non servono. E se mi interessano solamente l'ora e non il giorno, ho quest'altro oggetto che ha ore, minuti, secondi, non ha anno, giorno. Quindi ho una sfumatura di oggetti, un ventaglio di oggetti molto ampio per avere esattamente quello che mi serve. Voglio rappresentare una ora, data e ora, Neutro o con fuso orario? Ebbè, ho due oggetti con e senza la rappresentazione del fuso orario, che rappresentano tutti i campi, anche il fuso orario oppure no. Voglio rappresentare il compleanno? Meso, mese, e giorno, senza l'anno. Voglio rappresentare solo un anno? Ce l'ho. Anno e mese? Ce l'ho. Solo mese? Ce l'ho. No? Quindi non devo fare dei truschini per dire, ma se sì, io in realtà non rappresento una certa informazione, la metto a zero o le ignoro. No, ho già, mi scelgo già l'oggetto che rappresenti ciò che mi serve. E manipolare questi oggetti, vi dicevo, si avviene attraverso una serie di nomi, di metodi, pardon, che hanno dei nomi regolari. Sono tutti metodi, eh, questi tre sono metodi chiamati factory, cioè costruiscono nuovi oggetti, Partendo da diversi pezzettini di ingresso, eh, from converte da una classe a un'altra ed eventualmente c'è il rischio di perdere informazione, perché magari una classe di partenza non ha tutto, e parse lo legge da una stringa. Quindi sono tre metodi per creare oggetti, e poi ci sono questi altri metodi che modificano oggetti esistenti: converte in stringa, restituisce che non so, il mese, restituisce l'anno, getMonth, get year cosa che non c'era prima, uh, with ritorna una copia con un elemento cambiato, quindi la stessa data di oggi ma l'anno prossimo, mh? oppure questa settimana ma di sabato, cose del genere, plus e minus sommano, sottraggono del tempo, quindi ci sarà plus month, plus week, plus day, ci sono tanti metodi che hanno, iniziano tutti con queste paroline no? uh, e poi si combinano con i vari elementi temporali. Quindi abbiamo questa combinazione di oggetti, questa combinazione di metodi, no? che si combinano tra di loro, in modo molto semplice. Allora, l'oggetto più utile è eh, normalmente localDate o localDateTime. Quindi localDate è una data senza ora, localDateTime è una data compreso anche un istante temporale, dipende che cosa vogliamo rappresentare. Mm? Um, Local perché si presume che sia rappresentato nel fuso orario locale e quindi non ho bisogno di rappresentare esplicitamente il fuso orario. Se avessi bisogno di rappresentare il fuso orario dovrei avere una, una classe che si chiama zoned date time, questa qua, zoned, zoned date time. Ovviamente solo, solo sulla, sulla date non ha senso, il fuso orario non, va, non, viaggia, non, non modifica la data, modifica solamente l'ora. E una volta che ho uno di questi oggetti, posso sapere tutto ciò che mi serve, senza fare giri strani, passando da calendar o passando da una stringa. Eh, ho già tutti i getter eh, per estrarre i campi, non ho i setter per impostarli, perché abbiamo detto che gli oggetti sono immutabili, però avrò i with per modificarli, per creare un nuovo oggetto modificando uno di questi campi. Allora, eh, all'interno di queste classi ce ne sono alcune che rappresentano il tempo macchina e altre che rappresentano il tempo umano. Il tempo macchina viene rappresentato da una classe che si chiama Instant. L'instant java.time.instant è la classe più vicina al vecchio date, perché rappresenta eh, il tempo in nanosecondi, attenzione, non in millisecondi, quindi un numero long non basta, dentro ne ha due long, uno rappresenta i millisecondi, l'altro rappresenta le frazioni di millisecondo, ma questo è interno, noi non lo dobbiamo vedere. Quindi la classe instant è quella, grosso modo, che rappresenta il tempo macchina in modo analogo a quello che fa eh, date. Instant ovviamente non, non ha concetto di anni, mese e giorni, infatti se andiamo a vedere la tabellina comparativa, instant dove era messo? Era messo qua, L'unica cosa che conosce sono i secondi, ma non i secondi attuali, del minuto attuale, ma i secondi dal 1 gennaio 1970. E, Ovviamente ci sono tutti i convertitori no, che ci permettono di passare da, da, da un istante a una local daytime of Dicevamo che era il metodo che permette di prendere l'oggetto di una classe e convertirlo in una classe diversa, poi per in questo caso per poterlo convertire deve sapere qual è il fuso orario locale perché local date lavora, dicevamo, in fuso orario locale, instant lavora sul tempo macchina UTC e quindi è in indipendente, agnostico, non conosce il fuso orario e quindi per poterlo adattare, per sapere che ora deve mettere, deve sapere in che fuso orario lo sto eh, usando e c'è questo zone di system default che mi dà il fuso orario del computer su cui sto lavorando essenzialmente se mi serve tutti i metodi per parsing e formatting esistono in tutte le classi quindi qualunque oggetto puoi fare format e te lo stampa puoi fare parse e eh, te lo legge da una stringa anche se questo lo faremo il meno possibile per default, il formato che ti stampano, se tu non lo vai a modificare, è il formato ISO, standard ISO, non formato strano inventato. Se invece non, non mi piace il formato in cui lui stampa le date, quindi anno, trattino, mese e giorno, posso modificarlo con una classe che si chiama DateTypeFormatter. Ha un nome un po' troppo simile al DateFormatter di, di, di Java vecchio, ma non è la stessa, cla non è la stessa classe però si comporta in un modo simile, nel senso che ha già una serie di formati predefiniti, eh, che sono questi, e poi se voglio, no, qui ci sono degli esempi, se vogliamo da prendere, copiare, se vogliamo formattare le date, non stiamo a impazzire dentro questi metodi, oppure se vogliamo possiamo comporre un nostro formato, qui la filosofia è molto simile a quella che c'era prima, comporre un, dei formati predefiniti più dei formati custom, che posso comporre mettendo insieme questi identificatori che sono molto simili, non sono esattamente gli stessi del simple formatter. Quindi se vogliamo formattare una data in questo modo, creo un nuovo formatter specificando il pattern e poi semplicemente eh, posso leggere oppure scrivere con il metodo parse o con il metodo format usando, passandogli come parametro il formatter che, mi, che, che, ho, che ho appena creato, quindi lui, lui impara a leggere e scrivere nel formato che voglio io. Se noi lavoriamo sempre sul formato ISO meglio, no? così abbiamo meno problemi. E poi ci sono tutti dei metodi, alcuni metodi altre classi eh, di aiuto per fare qualunque cosa vogliamo fare, ci serve a fare con l'aritmetica delle date. Quindi aggiungere, confrontare o sottrarre essenzialmente, sono le tre operazioni che posso fare. Um, ci sono dei metodi semplicemente di so, somma sottrazione oppure ci sono degli oggetti più complicati che sono dei cosiddetti temporal adjuster che prendono una data o un date time e la modificano, l'aggiustano secondo certi criteri um, allora questi metodi qua sono già metodi presenti negli oggetti normali quindi per confronto prima dopo uguale e aggiungi e togli, qui ci sono l'elenco dei metodi col minus, ce ne sono uguali, identici con plus, posso aggiungere una certa quantità di giorni, ore, minuti, mesi, nanosecondi, eccetera eccetera, ciò che voglio, sommare o sottrarli, oppure un metodo più generico, minus oppure plus, 27, e qui temporal unit, li posso definire una costante, cioè, temporalunit.month.year temporal dico qual, qual è l'unità di misura che voglio aggiungere o togliere è la stessa cosa che chiamare il metodo opportuno di qua semplicemente qui ho i metodi che si chiamano in modo diverso, qui ho un metodo unico a cui passo come parametro l'unità di misura che voglio cambiare quindi qua posso fare, se voglio sapere che giorno è domani plus days 1 e mi dà già il local date di domani Um, ovviamente questi sono i metodi local date time se io avessi solamente local date tutti i metodi che hanno a che fare con minuti, ore, secondi non ci sono se avessi un oggetto time, viceversa non ci sarebbero i metodi che hanno a che fare con le ore e poi ci sono, dicevamo, i temporal adjuster qui c'è l'elenco completo ma il eh, primo giorno del mese l'ultimo giorno del mese il primo giorno del mese prossimo cose di questo genere che possono servire per allineare le operazioni a quello che è il metodo di calcolo del tempo umano. Quindi non dovremmo mai dire oggi questo mese quanti giorni ha? Oggi, domani, oggi è il 24, 23, domani è il 24, però 24 se fosse uguale a 30 aprile a 30 giorni il giorno dopo quale? No, ce lo fanno loro, no? non dobbiamo mai fare noi queste operazioni. Quindi, visto che ci sono pagine e pagine di metodi a disposizione, cerchiamo di usare quelli e non farci mai calcoli a mano. Questo è, se vogliamo, il messaggio principale. Poi esistono altre due classi, meno frequentemente utilizzate, che si chiamano duration e period, che era, invece misurano intervalli di tempo. Intervallo di tempo, duration lo misuro in tempo macchina, e quindi essenzialmente in millisecondi, anzi nanosecondi lui dentro ragiona. E come faccio a ottenere un duration? Uso un metodo between, tra due instant between misura l'intervallo di tempo tra due oggetti instant. Oppure, se voglio calcolare la differenza tra due date, tra local date e local date time, il metodo between mi restituisce un oggetto di tipo period, che rappresenta sempre un intervallo di tempo, a questo punto è sganciato da, da, dall'istante di inizio, ma la cui durata può essere misurata in anni, mesi, giorni, ore, minuti, secondi. Quindi posso interrogarlo, dicendo, ok, quanto, quanto è passato, quanti giorni in totale, quanti mesi, quanti anni, quanti giorni. Ha allora, questi metodi che mi servono per misurare la durata di un periodo. Quindi il concetto è sempre lo stesso, intervallo di tempo, cioè la differenza tra due istanti. Se questi istanti sono tempo macchina, l'oggetto si chiama duration, se questi istanti sono tempo umano, la differenza è un, è un oggetto period. Quindi essenzialmente il metodo che lavora, che crea queste cose è between, per farla breve. Ovviamente i due mondi in qualche modo devono toccarsi. Sarebbe bello lavorare solamente con le classi java time, ma eh, a volte dobbiamo convertire da o verso le classi precedenti. Allora questa, questa slide qua contiene praticamente tutte le funzioni di conversione possibili. Quindi se ho un calendar posso ottenere un instant, Uh, se ho un instant posso creare un date se ho un date posso creare un instant essenzialmente sono le cose che serve fare mm? quindi date.from di un instant date.to non, non c'è date.from a local date perché mm, dovrei conoscere il fuso orario e l'oggetto date non lo conosce il fuso orario, mentre calendar con, conosce il fuso orario quindi se voglio estrarlo mi dà un, un oggetto tipo zone daytime, mi dà una date time con un fuso orario eh, compreso. Vabbè, questo qua è il, è il riassunto, quindi queste qua ricordiamocene se dovessimo fare delle conversioni. Ricordiamo che su questa slide ci sono, andiamo a prendere quella che, se, che ci serve. Poi noi non abbiamo finito ancora perché noi queste date alla fine dove ce le troviamo quasi sempre? In un database. Quindi si apre un terzo mondo che è come SQL gestisce le date. Per noi, poi dovremmo mettere d'accordo tutti. Ok. Allora, andiamo a dare un'occhiata a come SQL gestisce le date, e poi alla fine cerchiamo di capire come possiamo prendere una data da un database e portarla subito in java.time.localdate e lavorarci. Allora, eh, in realtà la domanda non è così semplice. Com'è che gestisce il database? Innanzitutto ci sono almeno due modi diversi di porsi questa domanda. Uno è, qual è cosa dice lo standard SQL. Il secondo è cosa fa MySQL che è standard solo quando ha voglia. Terzo punto, noi in realtà a MySQL ci arriviamo attraverso JDBC e JDBC farà delle conversioni tra tipi di dati SQL, anzi MySQL, e tipi di dati Java. E Quindi che conversioni fa? Quindi Ci rispondiamo a queste tre domande. Allora, SQL come standard definisce un certo insieme di tipi. Quindi, Stiamo dicendo, attenzione che se ho una data, un orario, nel database non lo memorizzo come varchar, come stringa, lo memorizzo usando il tipo di colonna corretto. Partiamo da lì, perché se memorizzo una data in un campo stringa, semplicemente potrei andare a licenziarmi eh, perché non riuscivo mai a far funzionare nulla. Quindi se ho una data, il database SQL è pensato per gestire bene, tra virgolette, le date. Usiamo innanzitutto i tipi di colonna corretti. Allora, in standard, nello standard SQL cosa dice? Esiste una colonna di tipo date, o anno, mese e giorno, una colonna di tipo time, ora minuti secondi, con una precisione di 100 nanosecondi, quindi un decimo di microsecondo, perché l'hanno deciso così. Poi esiste un oggetto che si chiama timestamp, pardon, un tipo di colonna che si chiama timestamp che è un date e un time messi insieme. Quindi già forse ci facciamo un po' già di parallelo. Poi ci sono delle varianti che si chiamano time with time zone o timestamp with time zone, che sono varianti di time e timestamp in cui c'è anche il fuso orario. Questi sono i tipi predefiniti dallo standard SQL. Se vado a vedere MySQL, invece no. MySQL ha un oggetto, ha una colonna, un tipo di colonna che si chiama date, dice sì è uguale allo standard, no non è uguale allo standard, si chiama uguale allo standard ma fa una cosa diversa, perché date rappresenta la data senza ora ma con un range stranissimo, 1 gennaio del, dell'anno 1000, perché sì, al 31 dicembre dell'anno 9999. Quindi fa base non sul 1970, ma sull'anno 1000. Oppure ho un oggetto DateTime che eh, analogamente parte dal primo gennaio dell'anno 1000, quindi se volete fare database storici dimenticatevelo, e, ehm, e contiene anche ore, minuti secondi. Daytime è quello che beh, forse è più usato. Poi c'è un altro tipo di colonne che si chiama timestamp, che lo standard, attenzione, che questo che si chiama daytime in MySQL è vicino, è imparentato con tem, timestamp standard, quindi lo standard lo chiama timestamp, MySQL lo chiama daytime. Poi MySQL ha anche un'altra cosa che si chiama timestamp, che è un valore che contiene data e ora, ma questa volta parte dal 1 gennaio 1970 fino al 2038, quindi è un, un range molto più ristretto di date, e internamente rappresentato da un numero di millisecondi, come il date di Java essenzialmente, no? che ha queste limitazioni. Quindi ha due tipi di dato, date time e timestamp, che sono entrambi fatti da data e ora, ma rappresentano intervalli diversi. Ehm, poi ci sono delle porcate tipo queste cose qua sotto, siete sotto ma non leggetele eh, non imparatele, non usatele di una colonna che si può ogni volta che aggiorni una riga quella colonna si ha, si, aggiorna, si modifica automaticamente all'istante di tempo attuale no? è un trucchetto per dire io così so esattamente quando ho modificato per l'ultima volta ciascun record però è un comportamento totalmente non standard e quindi non guardiamolo time è facile ore, minuti secondi. Peccato che questo time eh, non è misurato da zero, dalle 0 alle 23, ma da meno 800 a più 800 ore, perché è deciso così. E quindi si può usare sia per rappresentare l'ora del giorno, come fosse un oggetto time, sia per rappresentare un intervallo di tempo, come se fosse una duration. E poi c'è l'oggetto year. che può essere dichiarato come IAR e allora è lungo due caratteri, o come IAR di quattro, e allora viene visualizzato con un anno in quattro caratteri, dove però facciamo attenzione che alcuni anni, visto che lui lavora solamente dall'anno 1000 in avanti, se gli passa un anno da 0,69 da 70 al 99, lui ci aggiunge davanti il secolo, che può essere il ventesimo o il ventunesimo, a seconda di questo range. Sono tutte operazioni che a un certo punto nella storia hanno avuto un senso, No? Questo serviva per passare dagli anni a due cifre, agli anni a quattro cifre, nel, nell'avvicinarsi nell dell'anno 2000, dove prima dell'anno 2000, pensate chi scriveva software negli anni 60, 70, 1960, mai più pensavano che il loro singolo programma 30 anni dopo, 40 anni dopo funzionasse ancora e quindi ci fosse problema di di capire se il loro anno era 84, se si trattasse del 1984 o del 2084, il secolo d'avanti. Adesso per noi è scontato usare le date di quattro cifre, ma 40 anni, 50 anni fa non lo era affatto. Quindi, chi ha fatto il software, chi ha fatto il database, ci ha messo delle pezze, in qualche modo, no? per far funzionare ancora le applicazioni vecchie, ma permettere di costruire applicazioni nuove. Visto però adesso da noi, coseno di poi, è un marasma abbastanza complicato, no? Cerchiamo di evitare tutte queste stranezze quando, quando possiamo. E poi, cosa che eh, mercoledì in laboratorio sarebbe stata utile andare a vedere, MySQL, come tutti i database, hanno pagine intere di funzioni che lavorano con le date e con l'ora. Eh? Quindi, poi lo vedremo domani nella soluzione, per sapere quali sono le registrazioni di un certo mese, non devo diventare pazzo, avrò un metodo che data una data, adesso prendiamolo col, col browser che si legge meglio, avrò un metodo che si chiama month, month e mi restituisce il mese della data, e quindi controllerò se month della mia data è uguale a 3, uguale a 4, uguale a 5. Poi devo fare attenzione se questo mese è misurato a partita 0, misurato a partita 1, ma questi sono dettagli se voglio il giorno prima e il giorno dopo avrò un date add e date sub fa la somma la sottrazione, aggiunge una certa data dei valori questo lo fa direttamente il database quindi se ci servono delle cose delle manipolazioni con la data non, non fate l'errore di prendere una data convertirla come stringa e cercare di farvi del male poi da quella stringa magari estrarre degli interi e poi fate operazioni su questi interi qua perdete un'ora e sbagliate, perché di sicuro qualche caso particolare ve lo, ve lo, ve lo perdete quindi l'operazione per manipolare così come, cioè se vi chiedo di fare un logaritmo di un numero double andate a cercare nella libreria mazza se c'è una, una funzione che si chiama logaritmo non è che vi mettete a farlo a mano con le tabelle logaritmiche del 800, no? è la stessa cosa se vi chiedono facciamo la differenza tra di due date andiamo a vedere nelle librerie o il database o la libreria java quali sono i metodi che ci aiutano a farlo Solo perché noi, in prima elementare, in seconda elementare, abbiamo imparato i giorni della settimana, non vuol dire che siamo esperti di database, di gestione delle date, dei calendari, dei fusi orari, dei secondi dei bisestili, tutte queste menate qua. E quindi faremo i conticini sbagliati. Eh? E, ci e Sarà complicato gestire le cose e le faremo comunque sbagliate. Eh? Quindi il mio messaggio è andiamo prima, fermiamoci sempre un attimo a vedere che cosa ci offre o il livello database, o il livello Java, per fare le operazioni che ci servono. Ok, allora abbiamo detto MySQL ha una rappresentazione delle date, mm, sì, un po' imparentata con lo standard, eh, con qualche deviazione, ma per... se non usciamo troppo dalle date del secolo corrente, no, non, ci, non ci sono grosse stranezze. Però lavora nel suo mondo. Quando noi ci colleghiamo al database, ci colleghiamo attraverso il driver JDBC, il connector. Cosa fa il connector? Il connector deve prendere dei dati che sono in SQL e costruirmi degli oggetti Java. Allora, ehm, l'operazione che fa è di rimappare i dati di SQL su oggetti che sono java.sql.date oppure java.sql.time oppure java.sql.timestamp. Occhio, non è java util date. Non è java.util.date, è java.sql.date. Che però questi tre signori qui sono tutti sottoclassi di java.util.date, con tutte le limitazioni che ha. Quindi date rappresentava un istante di tempo in millisecondi, ricordiamocelo sempre. java.sql.date è la stessa cosa in un package diverso. Um, Time, questo però funziona bene se la date che gli passo qua ha ore, minuti e secondi messi a zero, altrimenti, eh, altrimenti non dà eccezione, semplicemente sbaglia a fare i conti. Java SQL time funziona se gli passo un oggetto date la cui data sia forzata al primo gennaio 1970 e quindi lui considera solamente ore, minuti e secondi. Eh, Timestamp è come date... Ma eh, in più rappresenta anche i, i, i nanosecondi, attenzione che è già avuto il Java voti il rappresenta solamente i millisecondi, e quindi per rappresentare i nanosecondi, che poi MySQL non rappresenta completamente, rappresenta solamente con la granularità dei 100 nanosecondi, dentro a due oggetti che sono un date e un, e un intero. Questi oggetti qua, 1, 2, 3, sono gli unici che sono supportati nel mio result Date, get time oppure nel, nel prepare statement.set cioè noi facevamo set int set string per passare i parametri se dobbiamo passare una data possiamo fare un set date un set time e l'argomento di questi set date e set time devono essere questi oggetti qua del package Java.sql quindi in qualche modo derivati da date e la regola di conversione è questa se la colonna mysql era date lui rimappa quei valori in java.sql.date se la colonna era dateTime, lo rappresenta come java.sql.timestamp idem se la colonna era timestamp noi sappiamo che sono diversi ma vengono mappati sullo stesso oggetto java se la colonna era time lo rimappa su time se era here è un casino perché lo mappa su java.sql.short come intero oppure su date secondo di un secondo parametro che gli passo come, come discriminatore. Hm? Queste sono le regolette che ci dà il ConnectorJ J di come lui è in grado di estrarre questi tipi di colonne. Oh, occhio, eh, c'è anche un metodo getString che funziona sempre. Cioè io posso sempre chiedere al connector restituiscimi il valore di questa colonna come stringa. Poi però sono tutti fatti miei riuscire a capire cosa c'è scritto lì dentro anno mese giorno col trattino con la barra in che ordine quindi non facciamolo mai se devo solamente prendere e visualizzarlo forse ma neanche perché poi sono obbligato a usare il formato che, che mi ha dato il database quindi non, non pensiamo che averlo come stringa sia una scorciatoia e ci impedisca di andare a capire cosa fare qua quindi riassumendo provando a mettere insieme il tutto eh, Cosa fanno, cosa, cosa supportano questi oggetti timestamp e date, che sono quelli che ci interessano qua essenzialmente, lasciamo perdere le stranezze dell'anno. Allora, java.sql.date per fortuna supporta due metodi che sono un to local date oppure il contrario value of local date. Vuol dire che se io leggo dal database una data, Okay. Il metodo getDate del driver GDBC mi restituisce un oggetto java.sql.date. Io quell'oggetto subito dopo lo posso convertire in un oggetto localDate del java.time, senza neanche guardarlo. Okay. Viceversa, se io ho un oggetto localDate e lo voglio passare al mio database, posso costruire un oggetto java.sql.date nuovo Uh, chiamando il metodo value of a partire dall'oggetto local date che io possiedo quindi è sempre possibile e anche facile convertire un local date in date e viceversa avanti e indietro la stessa cosa con timestamp uh, timestamp di java.sql che ho messo qua sotto che lui si può convertire da e verso un local date anche lui ovviamente perdendo scusate, un local date time, oppure verso un instant, a seconda che noi stiamo pensando a un tempo umano, un tempo macchina. Sì, che questo disegnino qua leggermente è leggermente sbagliato, scusate, perché timestamp non va verso local date, ma va verso local date time. Come c'è scritto qua, giustamente perché il timestamp ha anche l'ora, non ha solamente la data. Quindi questo disegnino qua va aggiornato, scusatemi. Eh, e qui lo, ehm, è lo stesso disegno più in grande dove c'è già l'istruzioncina Java da usare per fare questo tipo di conversioni questo vuol dire che i metodi, le classi Java SQL praticamente non useremo mai o meglio, l'interfaccia di JDBC le usa ma noi subito passeremo al mondo Java.time le classi java.util, calendar e date non le usiamo invece mai, possiamo non averne bisogno, possiamo non usarle mai. Okay? Se, se ci dovessero capitare per le mani ricordate che c'era quella slide in cui c'era anche lì i metodi di conversione. Quindi il consiglio è impariamo a usare i metodi di javatime e tutte le volte che per forza dovendo usare una libreria più vecchia eh, abbiamo a che fare con gli oggetti precedenti, convertiamoli subito. Quindi, suggerimenti pratici. Evitiamo sempre Java Util se nessuno ce impone, non li impone, noi non li introduciamo. E usiamo sempre gli oggetti di Java time. Usiamo sempre il, nome, il tipo corretto di, di colonne del database, quindi c'è una colonna, no, eh, questo ho visto in alcuni di voi stupore del tipo, ah ma questo qua è una colonna di tipo data, no, probabilmente nel corso di base di dati non vi hanno. Uh, hanno approfondito questo aspetto no? lo vedete anche in, se vedete ID SQL ve la colora in modo diverso no? è un colore per gli interi, un colore per le date un colore per le stringhe quindi lo riconoscete subito se ho un oggetto appena letto dal database lo, devo conver lo converto subito in javatime e quindi tutti i metodi del DAO avranno come interfaccia sempre solo javatime così come ci siamo obbligati a dire guarda che i metodi del DAO devono avere come interfaccia, come signature, solamente oggetti del model, del package model, e quindi nulla di java.sql deve uscire dal DAO. E questo vale anche per le date. Nessun oggetto deve, al di fuori del DAO, il package java.sql e quindi anche java.sql date, java.sql time, oppure le loro vari varianti più brutte java util date, non devono mai uscire dal DAO. Il DAO è dove si fanno le cose sporche, dove purtroppo si fa i conti con le stringhe che sono la query la SQL, eccetera, eccetera. Ma fuori dal DAO sono tutti oggetti puliti. Quindi se io mi definisco un mio oggetto, per rappresentare, che ne so una misura della temperatura, tanto per fare esempio di, quel, di quell'esercizio, dentro avrò un campo che non è un date, ma, è, ma sarà un local date. Sempre. E il metodo del DAO restituisce oggetti che, che dentro hanno local date. E quando è possibile... Ricordiamocelo sempre, adesso che cominciamo a fare esercizi un pochino più articolati, il database è un database. Quindi già tante elaborazioni il database le sa fare da solo. Se devo fare una media di valori, ma ho un database sotto, mi devo prendere i valori io e farmi la somma io a mano in Java? No, c'è average, c'è sum e lo faccio fare al database, il quale mi dà già il risultato, non mi dà i singoli valori quindi ricordiamoci sempre che c'è più di un modo di fare le cose cerchiamo di far lavorare per noi il database quando possiamo far lavorare per noi le librerie quando possiamo e solo se nessuno fa il lavoro ce lo dobbiamo fare noi questo però richiede spesso di fermarci un attimo a chiederci cosa mi serve adesso risponderci magari non so che esiste la funzione che fa tutto per me ma devo pormi la domanda magari esiste, me lo chiedo, piuttosto che tu farmi a scrivere codice, mi fermo un attimo e cerco di vedere se c'è già una soluzione. Spesso la, mia, la risposta che mi do io personalmente è ci deve essere per forza, perché non sono il primo sulla faccia della terra che ha bisogno di questo, allora andiamo a vedere se c'è, o se c'è qualcosa che si avvicina, piuttosto di buttarsi lì a scrivere codice. E poi, soprattutto, io sono una persona pacifica ma divento violento quando vedo cose di questo genere okay? di gente che comincia a fare dei giri mortali prendendo una data estraendo sotto stringa convertendo intero sommando uno confrontando se è maggiore di 12 se è minore di meno uno cioè, questo qua è una specie di tentativo che uno fa per dire domani Ah, domani è dei più più però, eh, a parte che dai che cos'è, da dove lo prendo, eccetera, ma, ma attenzione, adesso siamo alla fine del mese, allora qual è la fine del mese? Dipende dal mese, dipende dall'anno se è il business di stile oppure no. E allora posso, potrei voler cambiare il mese, ma se sono a dicembre devo cambiare anche l'anno. Cioè, e allora vedi dei blocchi di codice così che di sicuro hanno dei bachi dentro, ma di sicuro, ma perché nessuno riesce a scrivere le giuste queste cose qua, al primo, primo colpo. No? E quando in realtà c'è già, già il metodino che te lo fa. Okay? Quindi se vi viene in mente, ho una data, la converto in stringa, oppure ho una stringa che contiene una data e estraggo un pezzettino, cancellate quel pensiero. Eh? Se pensate di dover fare aritmetica con i singoli pezzi delle date, cancellate quel pensiero. Perché non ne uscite, no, lo dico per esperienza, mia e di studenti che sono venuti prima di voi, non se ne esce. Se c'è una cosa di questo genere, 99 su 100 c'è già la soluzione fatta da qualche parte. Allora, noi lo vedremo domani applicato all'esercizio del laboratorio 6. E abbiamo finito, stranamente, 5 minuti prima.